Dopo aver srotolato la pasta spoglia eh, ci metto del formaggio grana, lo spalmo bene, lo schiaccio poi ci metto del prosciutto cotto e comincio a rotolare la sfoglia piano piano in questo modo poi l'avvolgo nella sua carta e la metto in frigo finché preparo l'altra pasta sfoglia con un coppa pasta taglio questi rotolini, questi cerchietti cerchio dobbiamo fare delle croci mi raccomando lasciate qualche millimetro non arrivate fino al bordo vedete che non sto arrivando fino al bordo perché poi mi serve per rigirare la pasta quindi attenzione di non tagliarlo più sul fondo procedete in questo modo per tutti i cerchi la pasta è tutta tagliata, partiamo dal centro e rigiriamo ogni spicchio, in questo modo. Ora appoggiamo la nostra pasta sfoglia già tutta la Lasciamo un attimo da parte sul tavolo, ci dedichiamo all'altra tirata fuori dal frigo, la tagliamo in questo modo a fettine di circa 2 cm più o meno, regolatevi comunque voi. 180 gradi in forno nel forno ventilato per 25 minuti 190 gradi per 25 minuti il forno statico Go! Go.